Belen contro tutti per Iannone, critiche per Andrea, la Rodriguez zittisce. Belen Rodriguez difende Andrea Iannone dalle critiche social, l'Argentina spiazza. Belen ama o no Andrea Iannone? La risposta è ovviamente sì. Inutile continuare a sperare al ritorno di fiamma tra la Rodriguez e Stefano De Martino, la showgirl argentina è pazzamente innamorata del bellissimo sportivo. Come ha sempre fatto con i suoi fidanzati, la donna è sempre in prima linea per prendere le difese del proprio compagno. Questa volta, la conduttrice si è vista costretta a rispondere ad un followers che si è lasciato andare ad un commento davvero molto triste sul suo profilo Instagram. Il bel giovane ha postato una fotografia in cui si mostra in pieno allenamento di boxe. A quanto pare, alcune persone hanno sentito il bisogno di criticare le scelte di Iannone e di commentare negativamente la sua carriera di motociclista. Andrea Iannone preso in giro sui social, Belen Rodriguez difende il suo fidanzato. Lutente social che ha pensato bene di criticare Andrea ha scritto, c'era una volta un pilota di moto e tristezza. A quanto pare, la persona in questione non crede più nelle potenzialità e nel talento di Jannone. Per fortuna, però, ci sono ancora innumerevoli amanti del motociclismo che supportano il bravissimo pilota. Di fronte alle dure parole di questo hater, la Rodriguez non è riuscita a restare in silenzio e ha così deciso di rispondere per le rime al diretto interessato. C'era una volta un povero uomo che commenta odio, solo odio. Ma vai ad abbracciare qualcuno se hai bisogno di attenzione. Belen innamoratissima di Iannone, le ultime news sulla coppia. Nessuna crisi per Belen e Andrea. I due si amano e stanno trascorrendo a Dubai i primi giorni di questo 2018. Non appaiono foto di coppia da un po' di tempo, ma nonostante ciò i due sono sereni e innamorati. Insieme a loro cè anche il piccolo Santiago, tornato da poco dalle vacanze con suo papà Stefano. Insomma, tutto procede per il meglio.